Ok, allora prima di eh, fare, diciamo così, come avevamo pianificato qualche esercizio, eh, vi, eh, vi faccio vedere lo strumento che eh, utilizzeremo durante l'esame, così eh, per ora vi faccio vedere come funziona e poi a breve eh, riuscirete poi a testarlo direttamente, indipendentemente, e poi lo testeremo insieme durante diciamo, la simulazione di laboratorio. Allora, lo strumento è accessibile dal portale della didattica, chiaramente quando poi farete l'esame sarete dentro la piattaforma Lockdown che vi incanala già. Eh, voi sapete che questa è la mia pagina, quindi è un po' più complicata o perlomeno diversa dalla vostra, eh, però nella vostra pagina, del portale, avete anche voi un link che sta più o meno da queste parti, che si chiama Accedi al Exercise. Exercise è una piattaforma nella quale... Ehm, ci possono essere, eh, diciamo così, dei caricati dei materiali, dei quiz, eh, ed è esattamente la stessa di quella che si ritrova durante l'esame per i docenti che scelgono eh, di utilizzarla. Okay? Eh, allora, entrando in exercise si entra in, una, in un sito parallelo, quindi si esce dal portale della didattica e si va su un sito che è leggermente diverso, non so perché mi chiedi di... Ok riautenticarmi. Questo accesso ad exercise lo potete già fare voi in qualunque momento e voi vedete una pagina adesso ehm, una pagina che è così. Mm? Al momento se andate su questa pagina trovate materiale didattico comune eh, nel quale un collega ha, ha caricato eh, di fatto le stesse slide, i stessi laboratori che abbiamo diciamo così, eh, già condiviso su altre piattaforme. Okay? Ehm, quindi qua non c'è nulla eh, di nuovo. Adesso c'è una sezione invece su questo exercise nascosta, quindi che voi non vedete, che qui abbiamo chiamato come demo, eh, nella quale stavamo appunto provando a, a, a creare l'ambiente in cui si svolgerà l'esame. Adesso è ancora in fase di test, come vi dicevo, qui, per questo non la vedete ancora. Eh, poi a un certo punto la renderemo visibile in modo che entrando in exercise possiate provare lo strumento, ok? Vi faccio vedere come, come funziona eh, Non devo riprendere l'ultimo tentativo, no Scusate eh. Eh, Avvia Ok Ok, allora questo qui è l'ambiente nel quale si, si svolge l'esame, mm? eh, l'ambiente molto simile a quello che avete, anzi esattamente lo stesso ambiente nel quale avete fatto il test di ammissione, quindi già lo conoscete, le, qui sulla sinistra ci sono le domande, 1, 2, 3, e poi vengono presentate le domande con la possibilità di indicare le risposte, ma qui ci sono alcune domande di esempio, quindi ci sono due domande di teoria di esempio, cioè convertire questo numero dalla base 8 alla base 16, non so, qui metto una qualunque risposta. Eh, posso fare verifica e risposta per salvarla se voglio, eh, non viene dato il punteggio eh, al momento. Chiaramente, eh, passo alla domanda 2, cliccando sul successivo. Poi posso spostarmi avanti e indietro tra le varie domande. Qui un'altra domanda sulla tavola di verità: in realtà, questa non l'abbiamo fatta, quindi queste sono solamente domande, diciamo così, finte. E poi questa che è indicata come domanda 3 è in realtà la domanda di programmazione comparirà in questo modo vi trovate un testo dell'esercizio che descrive un testo questo è, l'abbiamo preso facendo copia e incolla da un testo degli anni scorsi e poi una finestra di testo qua in basso nella quale potete scrivere la vostra risposta qui dentro potete scrivere un qualunque programma in Python prendiamone uno molto sofisticato che forse non risolve l'esercizio eh, print ciao eh, e qui scrivete il vostro programma c'è un minimo di ausilio un minimo di colorazione della sintassi vedete che se io faccio eh, control spazio devo attivarlo io prendo control spazio contemporaneamente c'è il completamento delle parole chiave delle variabili, delle, delle stringhe che abbiamo inserito in precedenza quindi è un pochino più semplice ovviamente rispetto a quanto ehm, diciamo così era disponibile in in REPL eh, però diciamo così è, una, è un ambiente eh, diciamo così, di programmazione semplificato eh, if uno maggiore di zero due punti mi dà l'indentazione automatica vedete quando ho fatto invio me l'ha indentato come come al solito eh, print a tutti hm? eccetera hm? quindi un editor un pochino più grezzo, eh, e poi posso fare su questa, quindi scrivo il mio codice, e poi posso cliccare qua sotto su Verifica risposta. Quando clicco su Verifica risposta, questo lo posso fare quante volte voglio, eh, verificare non è la consegna, è semplicemente eseguire, provare a eseguire il programma. Fate Verifica risposta, lui prende il vostro programma, lo manda a un altro computer che lo esegue e torna indietro con, con l'output. Quindi se io faccio verifica e risposta, dopo qualche frazione di secondo, come avete visto, compare sotto un riquadro text output, che sarebbe l'output della console del programma stesso. L'output che sarebbe saltato fuori nella console Python. Se io avessi un errore di sintassi, che ne so, mi sono dimenticato di scrivere questo 0, 1 maggiore, faccio verifica e risposta, qua sotto vedrei... Il, eh, il messaggio di errore che in questo caso salta fuori dall'interprete Python mi dice attenzione c'è un errore di sintassi in questa linea alla linea 2 quindi se ho gli errori di sintassi me li indica altrimenti se finisce diciamo così la compilazione del programma lo esegue e vedrò l'output del programma o eventuali eccezioni durante, durante la, la compilazione quindi io posso avere anche qua eh, che so, un errore in fase di esecuzione facciamo la solita divisione per 0, poi siamo sicuri che generano un errore, in questo caso il programma è sintatticamente corretto, ma all'esecuzione mi darà zero division error, division by zero alla linea 4, mm? e quindi qua alla, alla linea 4 posso andare a vedere dove sta l'errore, quindi mi dà esattamente gli stessi messaggi di errore a cui siamo abituati eh, durante diciamo l'esecuzione normale. Ehm... Questo programma può anche leggere e scrivere dei file, eh, e, eh, anche se sono, cioè, non si possono vedere. Quindi ad esempio in questo caso eh, dice che dobbiamo leggere un file che si chiama arrivi.txt. Questo file è già stato precaricato nel sistema. Però eh, al momento in questa versione qua dell'applicazione eh, non, non c'è diciamo il widgettino, la, la finestrina per poter vedere il contenuto del file. Quindi per poter vedere cosa c'è dentro questo file arrivi.txt, cioè voglio farmi in realtà nel testo c'è già la copia del file. Però se non ci credete che esiste, eh, la cosa più semplice potrebbe essere di scrivere come prima cosa un programmino tipo open eh, arrivi.txt in lettura e poi eh, facciamo semplicemente una print di f.read ricordate senza parametri legge l'intero file come un'unica stringona f.close solo per educazione e quindi in questo caso faccio un programmino scemo che legge il file e lo stampa video e quindi quando faccio verifica risposta vedrò nell'output esattamente il contenuto del file che ho letto quindi è un file che non, non vedo mi dicono che c'è ma se voglio lo posso leggere posso diciamo così verificare il contenuto ma normalmente cercheremo di darvi tutte le indicazioni nel testo eh, per, poter, per non aver bisogno di fare questo sotterfugio così come eh, se eh, create un file questo può viene, viene salvato nella risposta anche qui voi non lo vedete quindi vi consiglio magari come prima versione del programma di stampare su, su, su output e poi come ultimo passo convertite l'output a video che riuscite a vedere eh, in, in, in un file oppure, oppure eh, create il file e subito come ultime tre righe del programma lo stampate mettete queste tre righe qua e lo stampate ad esempio eh, qui parla di un, creare un file precedenze.txt okay? quindi immaginiamo che il nostro programma a un certo punto crei l'out file uguale open di precedenze.txt, virgola write. E quindi scriverò, scriverò un po' di cose: out.write. Ciao. Vedo la stessa, Quindi ci andiamo a luna, non gli posso dire di no. Comunque faccio: cioè, mani... mani... noemi, eh, out.write. Allora, ad esempio. E poi chiudo, ricordiamoci di chiuderlo, il file in uscita. Quindi questo è il vero programma. E poi, visto che ho creato un file e non ho lo strumento per poterlo vedere, eh, non ho lo strumento per poterlo vedere, eh, verifica l'output. Si chiama queste tre righe, verifica cosa ho scritto. E quindi scriverò qua sotto di nuovo... Eccedenze.txt, in lettura questa volta, questo non fa parte del programma vero, ma lo aggiungiamo e quindi in verifica risposta dovrebbe saltare fuori, esatto, ciao, hello, che è contenuto del file che ho creato. Quindi è un, è un metodo un pochino grezzo, ma perlomeno ci permette di capire cosa stiamo facendo. Eh, Mattia ci chiede se per caso modifichiamo il file di input non dovrebbe essere un problema perché ogni volta che, carica, che ricaricate questa pagina viene rigenerato, cioè non sono file veri, sono file virtuali, fittizi, che eh, sono inseriti all'interno del, del corpo della domanda in pratica. Eh, quindi in pratica non, ha, non, dovrebbe, non dovrebbe succedere nulla. Vediamo subito cosa succede se provassi a scrivere incrocio. Ecco, l'unica cosa che mi dicono è che sotto lockdown browser il copia e incolla non funziona. Quindi quello che ho fatto io adesso copia di qua, incolla di qua, eh, forse non funziona, bisogna riscriverlo, tanto per renderci la vita più semplice. Quindi io qui ho riscritto incrocio, che era il file di ingresso. Si chiamava in... No, scusate, gli arrivi, arrivi. Pardon, scusate. Ho riscritto il file di arrivi. Quindi faccio verifica, mm -hmm. mi fa vedere che. Cosa spa. Ah! È più facile. Non posso modificarlo perché mi dà un errore di permission denied. Un permission error, quindi nel momento in cui io cercassi di aprire in scrittura il file di input, cosa qui non avevo minimamente pensato perché non sono così melodista, ma anche se per sbaglio cercassi di farlo, questo file è protetto in scrittura. Quindi il mio programma non lo può modificare neanche provandoci. Ok? Ehm. Voi eh, il file, ogni volta che eseguite il programma i file ripartono da zero, mm? ripartono da cancellati, il programma rimane, mm? quindi quando fate l'esecuzione del programma lui creerà i suoi file di output e la volta dopo ne ricreerà degli altri, mm? non c'è problema, però il file txt, il file txt di ingre, il file ingresso rimane sempre lo stesso. Ok? Ehm, la... Qui abbiamo messo un link sulla documentazione non sa... che rimanda al sito di, di, di Python. Non, non so se lasceremo questo anche perché voi sapete che il sito di Python eh, non è che sia poi comodissimo per trovare l'informazione. Come vi dicevo, vi, vi daremo poi quella dispensa da, da, da stampare, da tenere eh, diciamo così a disposizione, eh, consultabile per poter eh, trovare le funzioni principali. Ehm, perché. Eh, ci sono due problemi. Uno è quello di fare in modo che un link esterno funzioni dentro il sistema di Respondus. Un link non è un problema, però poi da questo link ci si sposta su siti diversi e bisogna autorizzare uno a uno. Diventa abbastanza complicato eh, essere sicuri di fornire delle autorizzazioni che siano coerenti. Eh, eh, ok, Antonio ci chiede di aprire internet per poter fare tutto quello che volete. Eh. Devo dire che non sarei neanche contrario se fossi sicuro che poi non comunicate tra di voi. Ecco, cercare informazione di per sé è il modo normale con cui si lavora, il problema nostro è quello che poi non riusciremo a controllare, no? che, che non usiate sta cover per chattare tra di voi, ecco, il problema è quello. Quindi dovremo purtroppo, purtroppo dico, dico io, eh, degli, crearvi degli esercizi che siano più facili no? e che non vi richiedono di fare delle ricerche di, di funzioni strane o di cose strane eh, e quindi che vi permettono di poter lavorare solamente con la documentazione che avete in testa e che vi diamo su carta. Ehm, Marco mi chiede se saltasse la connessione internet il programma andrebbe perso? Eh, in teoria no, nel senso che ehm, quando io, eh, poi possiamo fare anche delle prove giustamente, quando si dovessi chiudere questo browser e rientrare, dovrei tro trovarmi con questa vedete, sessione ancora attiva e quindi dovrei riuscire a riprendere la sessione eh, attuale eh, se volete possiamo fare la prova senza garanzia io faccio finta di... allora se perdo solo connessione internet e poi mi ritorna il browser rimane aperto e quindi non fa niente ma se dovesse anche andarmi in crash il computer quindi ho chiuso il browser lo riapro ci sto provando in questo momento e eh, quindi spero che funzioni come vi ho detto rientro nel portale sempre il momento di panico in cui non sai mai se ti fa entrare. Nel corso accedi ad exercise, rientro nell'esame, riprendi ultimo tentativo e mi ritrovo nella pagina in cui ero col programma che avevo scritto. Credo che sia l'ultimo che, che ho verificato. Quindi credo che se faccio delle modifiche a metà e poi chiudo il browser, questo rischio di perderle. Quindi ricordatevi, così come normalmente quando programmiamo facciamo a run frequentemente per verificare cosa stiamo facendo, anche qui facciamo verifica frequentemente per controllare cosa stiamo facendo. Vedete che si è, è anche ricordato l'output dell'ultima dell esecuzione. Quindi in teoria problemi temporanei di connessione, anche riavvi del browser, voglia mai riavviare il computer, non dovreste perdere ciò che stavate facendo. Rimane salvato all'interno del, del quiz di esame. Ecco, questa viene trattata quindi come una delle domande, vedete che qua c'è ancora semplice, lo siamo dimenticati, ma un, due, tre, alla fine eh, devo andare al fondo successivo e consegnare, invia tutto e termina, consegnare definitivamente l'elaborato che conterrà le domande di teoria e la domanda di programmazione. Quindi invia tutto e termina, mi fa vedere le risposte, in questo caso mi dice che sono sbagliate, ma fa lo stesso perché l'ho messa a caso. E poi il programma. Ecco, no, l'unica cosa che mi sono miscato di dire è che ehm, noi per farvi scrivere il programma che volete ehm, abbiamo disabilitato l'autocorrezione, ovviamente. che Non possiamo in automatico dire se il programma che avete scritto è giusto oppure no. E quindi lui vi dirà sempre, sempre, anche quando ci sono degli errori sintassi come qua, che il programma è a posto verde questo è un modo semplicemente per permettervi di consegnare il programma e poi noi andremo a vederlo, valutarlo e controllarlo indipendentemente però nel frattempo avete potete compilarlo, quindi non fatevi ingannare da questo verde, questo verde ce l'avrete sempre non vuol dire che il programma sia giusto, vuol dire semplicemente che è stato consegnato ok quindi non c'è l'autocorrezione attiva per la domanda di programmazione eh, oh, dopodiché, allora Alessia mi chiede se usciamo perché succede qualcosa, come facciamo a spiegare che non è stata colpa nostra. Eh, allora, se la disconnessione è breve, ne so, 30 secondi, si chiude, si riapre. Eccetera, eh, rispondo, lo segnerà. Noi andiamo a vedere. Però diciamo così per brevi interruzioni non c'è. Non ci sono grosse formalità. Se l'interruzione è lunga, eh, è, se leggete il regolamento esami sul portale, eh, c'è un modulino online da compilare. Cioè, tipo io ho avuto un problema con internet della mia regione, eccetera, eccetera. Ehm, eh, compilate questo modulo online, dove dov dovete specificare tutti i dati, io mi collegavo da questo indirizzo, con questo provider, da quell'ora a quell'ora ho avuto questo problema, lo inviate... E questo, diciamo così, viene ricevuto dal docente che poi valuta in funzione dei video che sono stati registrati, la durata dell'interruzione, eccetera, eccetera, eh, cosa, cosa fare. Quindi se considerare buono l'esame, se annullarlo del tutto, se procedere a un orario integrativo, questo ovviamente si valuta eh, di caso in caso perché non si può dare chiaramente una regola generale. Hm? Occhio che eh, questa procedura qui quando si verificano questi problemi eh, è osservata non solo dal docente ma anche dalla, commission dalla commissione di disciplina del Politecnico, no? nel senso che se dentro dichiarato il falso c'è di mezzo la commissione disciplinare che può anche dare delle, delle sanzioni tipo la sospensione o cose di questo genere se si riscontra che uno sta cercando di, diciamo così, di, di, di ingannare sull'unico punto veramente formale del Politecnico che è quello degli esami. Hm? Ehm, quindi, c'è la possibilità di, di farlo voi cercate di farlo al vostro meglio ecco io non so quale sarà a fine gennaio la condizione della zona rossa bianca a fucsia o a stelline colorate eh, però eh, se potete uscire se si potrà perlomeno uscire di casa o anche diciamo così in modo motivato cercate di trovare nel caso in cui abbiate dei problemi con la connessione internet di casa vostra cercate di trovare un luogo in cui la connessione internet sia decente ok? Io vi devo dire, ho, ho, ho avuto delle discussioni con studenti che a, a, a settembre scorso mi dicevano ah beh la connessione di internet di casa mia non va bene, allora mi sono è, durante l'esame si è scollegato quattro volte. Beh, santo cielo, ad agosto sei andato in vacanza, adesso a settembre non riesci ad andare a casa di un amico che abbia un internet decente. Allora queste cose qua, un minimo di sospetto no? lo fanno venire. Quindi eh, cercate di organizzarvi, eh, poi i problemi ci possono essere sempre perché quel giorno magari team o Vodafone, eccetera, hanno, hanno dei disguidi, però vi chiederemo nella certificazione di indicare anche il vostro provider in modo che poi il Politecnico possa verificare col fornitore di telefonia se effettivamente c'è stato un disservizio. No? Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per metterci nelle condizioni di fare l'esame e non dover <ride> diciamo così, incontrare dei problemi, dei problemi tecnici il più possibile. Um, ok, questa era Alessia. Mattia mi chiedeva, sapremo subito i risultati dei quiz teorici? Uh, non sempre, no? dipende dal quiz, perché magari alcuni quiz sono domande aperte in cui dovete scrivere un, una risposta testuale e allora in quel caso non viene fatta la correzione immediata, ma la faremo poi noi eh, a distanza. Eh, anche qui, ad esempio, qua c'è da scrivere un numero da, in base 16. Se uno scriveva minuscolo o maiuscolo, poteva cambiare. Se mettevano 0 davanti, il risultato poteva cambiare. Quindi, non sempre, eh, soprattutto nel caso di risposte testuali, l'autocorrezione. Tante volte cerchiamo di, di non, non abilitarla proprio perché. Eh, potrebbe dare dei falsi negativi. Mm? Magari la risposta è giusta, ma il correttore, l'algoritmino scemo che va a controllare la, la, la risposta, ti dice, che, ti dice che è sbagliata e tu vai nel panico per quello. Okay? Quindi voi cercate di scrivere la cosa più giusta possibile. Eh, capite che in questo momento, tra l'altro, non potete più tornare indietro, perché avete fatto la consegna e quindi non è che diciamo ah, mi sono accorto che è sbagliata e torno indietro. Um... In caso di scadenza del tempo l'esame viene inviato automaticamente? Non lo so, la risposta è non lo so. Eh, cosa succede quando sta per scadere il tempo eh, allora poi eh, Filippo mi fa la domanda che eh, avrei voluto trattare eh, quanto influiranno le domande teoriche sul voto finale allora ci siamo con confrontati ieri tra docenti eh, e eh, quello che, eh, diciamo che abbiamo concordato è che ci saranno eh, due domande di teoria e un programma okay. Queste due domande di teoria varranno 4 o 5 punti, diciamo tendenzialmente 5 per favorirvi, e, e più gli altri punti saranno punti per la parte di programmazione. Ok? Ehm, no, 4 o 5 punti in totale per la parte di teoria. No? Immaginate anche quanto tempo abbiamo dedicato a una parte o l'altra durante il corso, quindi ha anche senso che i punteggi della parte di teoria siano abbastanza ridotti. Occhio che eh, non, prendete, non potete prendere zero sulla parte di teoria adesso fare solo la parte di programmazione. Okay? Adesso la soglia esatta eh, non l'abbiamo voluta definire al momento, però diciamo che su cinque punti almeno due li dovete prendere. No? Se, per dire, non, cerca, non dimenticate totalmente la parte di teoria, non è difficile rispetto... a. Posso dirlo, il, al mazzo che vi fanno quelli di analisi. Eh, questi esercizi qua di teoria sono veramente l'acqua di rose, però beh, vi chiediamo di guardarli di saperli fare. E, come dicevo, stiamo preparando una selezione di esercizi anche qua che poi pubblico sul sito, quindi potete cominciare a guardarvelli con calma. E, quindi cercate sicuramente di farle, sono domandine veloci, relativamente semplici, abbastanza standard. Eh, e quindi fatele, prendetevi questi punti e poi concentratevi sulla parte di programmazione eh, ci sarà una domanda tendenzialmente una domanda sulla parte di T1 diciamo così, di rappresentazione dell'informazione e una domanda sulla parte T2 che è quella di eh, di architettura e calcolatori, hm? ok, eh, questo è quanto quindi spero che abbiate un quadro un pochino più più più completo, più diciamo, definito di quello che succederà il giorno dell'esame. Come dicevo, noi cercheremo appunto di abilitarvi a questa parte exercise, ma ve lo segnalo sicuramente su Slack eh, quando sarà pronto, la possibilità di, di esercitarvi, ma anche con esercizi di prova. Ecco. Tanto non, in, non importa l'esercizio, lo potete fare comunque eh, separatamente. Più che altro la meccanica del funzionamento di questo sistema. Okay? di abituarsi a provare a scrivere il programma, verificarlo in questo sistema, eccetera, eccetera. Quindi non, non, non prepareremo tanti esami di prova qui, ne prepareremo uno solo in modo che voi possiate esercitarvi. E poi cercheremo di fare le esercitazioni di gennaio, eh, anche sempre con questo sistema, tutti insieme, in modo che cercheremo di collegarci tutti allo stesso giorno e vedremo anche se non ci sono dei problemi quando si collegano no, centinaia di persone contemporaneamente, se il sistema regge in modo, come dicevo già ieri prima, di, di, di scoprirlo prima, prima dell'esame stesso. Ok, direi che questo eh, completa le informazioni che ieri non ero stato in grado di dirvi, e quindi da qui in avanti si tratta di, di, di esercitarsi e di studiare essenzialmente. Ok. Passiamo, se non ci sono altre domande, passiamo agli esercizi. Ok, spezzo solo la registrazione, così questa parte qua rimane separata.